È il 1992. Un certo Alex Gramigni, pilota fiorentino, sta correndo il moto mondiale nella classe 125, la ottavo di litro, in sella ad una moto viola, bianca e rossa. Vince due gran premi e alla fine dell'anno risulta essere il primo in classifica per soli 16 lunghezze sul mitico Fausto Gresini. La moto si chiamava RS 125 R. Amiche ed amici di Officina del Pilota, bentornati sul canale, il vostro Tony Hangar che vi parla all'anagrafe Antonio Gargiulo, quest'oggi una puntata dall'alto valore scientifico, un'indagine socioculturale. Un recente sondaggio è emerso che gli italiani appassionati di due ruote amano su tutte una casa motoristica nello specifico, volete indovinare quale? vi do un indizio i colori del reparto corse sono nero, rosso, bianco di recente hanno ripreso una spolveratina di viola e qualche anno fa c'era una spolveratina di arancione avete capito? Eh? avete capito? è la casa di cui tutti parlano è la casa del momento, la l'Aprilia per ovvi motivi strameritato e io sinceramente vorrei portarvi più esemplari che hanno fatto veramente la storia la storia, più modelli che hanno fatto la storia di questo marchio visto che sicuramente appassionerà moltissimi di voi come me e tra l'altro vi do un piccolo spoiler se siete amanti delle due ruote ma a maggior ragione di Aprilia arrivate fino alla fine di questo video fidatevi si parte amici di officina del pilota bentornati a bordo siamo di nuovo sulla due tempi abbiamo dimezzato la cilindrata siamo sulla ottavo di litro questa moto sviluppa 32 cavalli appena revisionato rifatto completamente rivisto leggermente nelle quote ottimizzato carburatore a 34 testa piatta e anche per questo suona così piena mamma mia che spettacolo mi sto innamorando di questo mondo che non mi apparteneva si sta facendo l'abitudine, il proprietario è un super appassionato del marchio. Aprile, affezionatissimo, oltre che grande motociclista, e quindi ha fatto un lavoro con questa RS. La prima RS 125 fu presentata nel 92, eh, poi arrivò un aggiornamento nel 95, successivamente nel 98 arrivarono queste carene che secondo me fecero il botto e non ci posso fare niente. Sicuramente qualcuno di voi preferirà la precedente, che poi c'era anche appunto la replica Reggiani, la Chesterfield, bellissime, bellissime. Però questa linea, queste carene identiche alle moto del Moto Mondiale, Ah, facevano troppo battere i cuori mandavano in no? pensate ai primi mondiali di Rossi poi di Arada e anche quelli poi in 250 di Viaggi la forma della moto era questa no? con la singola presa d'aria sulla sinistra davanti nel cupolino e il codone culo tondo, culo basso eh, con queste forme a goccia meravigliosa, meravigliosa io ho scelto di portarvi questa del 2003 per vari motivi, il primo perché ovviamente sono i miei anni, gli anni in cui ero adolescente io quindi ovviamente se avessi voluto una rs 125 sicuramente avrei scelto questa quindi quella che mi piace di più a cui sono più affezionato la trovo molto equilibrata bellissimi cerchi oro eh, bellissima questa grafica questa colorazione che è, è abbastanza iconica anche per l'aprilia moderna in più questa è la replica svk presentata nel 2003 mi fa impazzire perché è esattamente identica alla moto che sceglievo sempre sul videogioco della playstation 1 Superbike 2000 ovviamente avete capito che moto sceglievo quella di Nitro Nori e quella di appunto Noriuki Yaga e questa colorazione fu presentata nel 2003 in tributo alla moto guidata da Nitro Nori da solo unico alfiere della casa di Noale e che decise proprio nel 2002 di ritirarsi dalla Superbike per concentrarsi sul progetto RS Cube che boh. rovinata, le carene tutte rovinate, dici, ma perché non ne potevi trovare una perfetta? Mm, sì, ma sapete quanto è difficile? Cioè, le carene originali con le grafiche originali, non riverniciate, tutto originale, conservato perfettamente di NRS-125 sono introvabili. Infatti, le moto che le montano sul mercato costano una tombola. Questa persona, un mio amico che ha scelto di comprare questa moto, l'ha completamente rimessa a nuovo. Ha rilucidato il telaio, quasi a specchio come era, no? A lucido. Ha rifatto il motore da capo, l'ha modificata nei punti in cui andavano modificati, ha rimesso a posto la ciclistica, i tubi in treccia, però ha fatto benissimo a mantenere le carene originali. Sono graffiate vabbè, si sa, si sa purtroppo l'uso che se ne faceva in quegli anni. mamma mia che belli questi suoni emozioni che non ho mai vissuto mamma mia che spettacolo quanto da gusto guidare è talmente leggera è talmente leggera che sente gli scavi dell'asfalto si spostano le rotine piccine gomme Messler Sportek M7 giustissime gomme ottime gomme per l'utilizzo stradale allora ottima la frenata modulabile disco da 320 mm all'anteriore ovviamente disco singolo ma non serve nient'altro tanto questa è una moto che va fatta a scorrere un'ottima ciclistica gran telaio si sente che potrebbe ospitare qualcosa di molto più potente non c'è molto spazio sulla sella si scorre poco all'indietro bisogna chiudersi molto in carena mi piacciono molto i semi manubri molto più larghi è abbastanza avverti tutto originale motore rotax se non erro questo è già il 122 o meglio era ancora è rimasto il 122 dopo l'ultimo aggiornamento credo del 95 il motore è leggermente rivisto nelle quote per farlo frullare e suonare molto bene farlo girare in alto la moto vuole girare in alto ovviamente Fit Full Power, valvola Rave, e espansione da pista, in questo caso una DLR, grandissimo scarico, suono da paura. Ah, ti ho visto, iscriviti al canale, muoviti, clicca sulla campanellina e scrivimi nei commenti cosa ne pensi di questa colorazione e qual era la grafica che tu preferivi dell'RS125 troppo bello grazie è grazie <ride> Vibra moltissimo inoltre beve come uno stessa e consuma tantissimo sarà colpa del carburatore da 34 a testa piatta ma questa moto consuma un accidenti quindi di sicuro una moto per andarsi a divertire non per viaggiare anche per l'impostazione ovviamente molto racing non è di sicuro una moto confortevole nonostante le sospensioni queste originali siano ben tarate anche per l'utilizzo ovviamente stradale Percezioni di grande solidità all'anteriore, quando la butti in staccata e cerchi il punto di corda, scali la marcia, lei vibra un attimo, tentena un attimo, poi entra fortissimo alla corda, grandissimo telaio. E tanto scorrimento, che spettacolo ragazzi! Si può accompagnare la frenata con un po' di freno posteriore anche per correggere le traiettorie, perché per il resto non c'è bisogno di staccate! Forzate e all'ultimo metro! La moto è molto leggera! Che bello! In un certo senso il canto del cigno! delle 125 stradali sentite come strozza sotto praticamente inesistente questa moto fino agli 8000 giri bisogna tenerla su questa poi molto grassa di scena non c'è più il miscelatore automatico da vera moto da corsa che su questa moto è stato smontato il miscelatore e quindi non c'è il serbatoio dell'olio si va soltanto con la miscela fatta in casa al 4% tutta qui dentro bella grassa perché questa moto è stata settata per gridare, per girare in alto è meglio non rischiare, è meglio avere una miscela più grassa con una moto così quando si prendi il via conosci la strada se la strada è tortuosa Puoi bastonare tante moto moderne e di cilindrata ben più grande carico DLR bellissimo esteticamente senza tanti fronzoli ma bello in tutti i dettagli con un suono pieno corposo racing, ascoltiamola un po' ascoltiamola un po' la frizione è di burro le marce in cambio idem, entrano tutte su e giù, anche senza l'uso appunto della frizione <ride> meglio usarla per non rovinare troppo la componentistica meccanica, tanto non dobbiamo fare tempi sul giro. La frenata secondo me è super in proporzione al mezzo e alle sue prestazioni. siamo grossi <ride> che gusto ragazzi siamo giunti quasi alla fine di questo video prima di andarla a riporre in garage vi ricordo di attivare la campanellina se non volete perdervi i prossimi contenuti e le prossime moto aprile e non solo. E di seguirmi su Instagram, dove potete vedere in anteprima, potrete vedere in anteprima tutte le moto sulle quali sto lavorando per voi. Grazie mille, siete sempre fantastici. Ma prima di andare via, fidatevi, seguitemi in garage.